Manca solo che ci arresti un poliziotto guarda. Così a, a caso. caso Magari in un campo di pannocchie forse sì. Guarda domani ci sveglieremo Belli pimpanti Proprio svegli Non saremo mai a domani. Ci vorrebbe una bella dormita Restiamo svegli tutta la notte Perché dobbiamo essere diligenti Esatto Soprattutto perché domani si parte Esatto Non dobbiamo perdere il treno mi raccomando Esatto Dobbiamo dormire tanto Se la faremo Mi parla Attenzione Avvisiamo che da mercoledì 8 luglio A venerdì 21 agosto I treni delle linee Venezia Trieste uh. Venezia Udine Trieste, no, no. Venetia, Udine, no, no. Udine Tarvisio, seguiranno ritardo, cancellazioni e sostituzioni con bus per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea, resi necessari dal recente movimento franoso e i della stazione di Vino da Udine. Non lo so. Informazioni di dettaglio per le biglietterie i estere dell'assistenza legale. sarà la stazione? Sono le 7. Le 7? Eh? che ora passa il treno? Ah, allora, passava 7 5 tra poco Facciamo il biglietto. Fa, fa lo tempo, a me un troppo sonno. Ok, vado a fare il biglietto, dov'è? Eh, però veloce che sta. Arriva il treno, il treno, arriva il treno, faccio il biglietto, faccio il biglietto. Il biglietto, il biglietto. Fai veloce, però. C'è la linea dell'alta tensione. Oh. e le così da iniziare tutto e allora che Che praticamente eh, ti hanno fregato. E voi far... che ci fate qua? Ma che cacchio è stato? Oh oh, oh, oh intanto stai calmo. Manche. Manteniamo tutti la calma e non. No, urlare. mantieni tu la calma, non urlare! Stai calmo, state calmi! No, io non sono calmo! Io sono calmo, tu sei calmo! Eh, sì, sì, ho capito! Insomma, sì. state calmi, eh! Calmi, calmi. però! Anche te cosa ci fai qui c'è un poliziotto in un campo di pannocchie Sono qui in pattuglia, questa è proprietà privata Ma di la verità sei, sei sicuro dai? Andate fuori. Fuori. Fuori. Fuori. fuori fuori Cosa ci faceva Andate Mi sa come sta so a suonare bene? Sono un mito! Eh, provo a chiedergli io: eh, uh, scusi, sì. eh, signore, l'in Limba, basso eh, ci potrebbe dare una. Chi siete voi? No, non ci conosce, ma comunque c'è un poliziotto qui nel campo di pannocchio che ci insegue Una scorciatoia dove andare per scappare Dove siete? Guarda, guarda, guarda, guarda figliolo Io di poliziotti qui ne vedo di tutti i giorni, tutti i giorni, di tutti i colori Neri, gialli, bianchi, rossi e verdi Comunque, cosa stavamo dicendo? Ah sì, una scorciatoia Fammi pensare, fammi pensare, prima devo mangiare Perché se, se io non mangio non riesco a pensare uh. Oh, ma risponde o non risponde? Eh no, aspetta, stava pensando boh. Ma che ripetere. pensando? Sta cercando di mangiare una pannocchia che sarà il tuo mestiere? Oh, ma dove sono finiti? Uh. Questa è marcia, però quasi due anni! Dicevamo. Sì, un scorciatoia, beh. Beh guarda, allora, se puoi andare per il Carrefour, per la Ushan non sono gay, okay, eh. Ma non ci sarebbe niente di male, che se lo fossi. No, no, figurati. Eh, esatto, zitto, lo sto parlando io! Mi scusi Dicevo! Oh che freddo! Lo stavano dicendo! Allora! Non sono un barbone, è solo che io vivo di questo, sai? Guarda, guarda, guarda no, no, il... Vaffanculo, cucco, cucco Volevo dire... Ma si sente bene? Come oh, eh, se, siete? Se magari il filosofo mio si dasse una mossa Ma certo che mi do una mossa, io ho anche le scarpe, vedi? Volevo dire... Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta che se non mangio non penso eh, Sente come suono bene io Bella canzone, figliolo. Vendimi quello culele. Guarda, anche no, è mio, mi ci sono impegnato. Ti regalerò la mia coperta anche se è tutto quello che riesce a coprirmi. Ah, va bene, quello culele. Guarda, in realtà ho anche questa maglietta, ma non la uso mai. Fammelo toccare! Oddio, fammelo toccare, oddio. Uccita fuori! Eh sì, magari Socrate. Se magari ci dici dove poter andare così ce ne andiamo prima che ci prende Il tizio nel nelle pannocchie sarebbe meglio Magari convincelo anche tu Senza che ci metta a mangiare pannocchie eh, a Sì, sì, magari se si muove per favore Mi provi no Avremo no. una certa fretta sai com'è Ho capito che deve pensare però Pensi in fretta Guarda figliolo non guardarmi le poppe. Senti, um, io ho una scorciatoia da consigliarvi, Bene. Saltate qua il fosso! Lo vedi, quel fosso! Guarda il fosso! Socrate, ti dai una mossa o ti devo dare una mano? Salta il fosso, figliolo, e arriverete a. Che cazzo tieni? Lo sto culele fa cagare. Volevo dire, saltate il fosso e arriverete alla scorciatoia che vi porterà. Dove dovete andare? Dove siete? Dobbiamo andare, dobbiamo scappare da, questo, da questa guardia poliziotto Io l'ho capito, ma dove dovete andare? Dobbiamo andare da, da qualunque parte, basta via da quel tizio Dove siete? E che palle sta zitto? Sto parlando io! Ok, dicevo, era il poliziotto, rompe le, le scatole Comunque, ok, arriverete, voi dovete andare Eh, eh, eh, eh ad Amsterdam dovete andare eh sì esatto ah dovete fare un concerto siete dei falliti stupidi imbecilli grazie per averci detto finalmente dopo secoli ere dove andare anche se mi ridà culele. grazie ciao ma ne neanche arrivederci comunque ciao. ehm. Cioè, yes. C'è Zara vicino alla strada Eh sì, non è Ciao Allora dobbiamo saltare sei questo fosso Non è questo? Sì, okay. sì. Oh. Solo fare notare una, una cosa C'è ho detto di saltare il fosso ma... Dove sei? c'è un ponte Un ponte Dove siamo il ponte? Andiamo sul ponte Appunto. E allora andiamo sul ponte Appunto! lo troverò prima o poi e ve la farò pagare dopo 400 anni finalmente stiamo qua e siamo arrivati uè dove stai? c'è che? siamo appena arrivati e ci siamo già persi pronto? pronto? poi da tre ore che ti sto cercando ma dove sei? pronto? e che palle, ora se neanche c'è digno ciao Stasera, probabilmente... Aspetta, ora devo andare... Butta immediatamente col telefono! Ma... Cioè, io vengo qui, non ti trovo... Ti hanno rapito i cavalli, i barbagianni... Con le sonde spaziali che volano... E ridai con questi barbagianni, eh?